collega Marco Pannella che è stato con noi molti anni, molti anni, che ha collaborato con noi tanto tempo che ho conosciuto personalmente. Signore e signori, lo considero un uomo appassionato, un uomo straordinario, la sua passione l'ha dedicata ai diritti degli uomini al pacifismo, alla società è stato um, uno che ha combattuto contro eh, la pena di morte mh, a favore dei diritti dei eh, carcerati si è sempre battuto per la difesa dei diritti umani è stato un grande difensore per la parità dei diritti tra uomini e donne Marco Pannella è stato per noi un grande europeista ed è stato al di là di ogni partito, di ogni colore politico, al di là di ogni confine, anche di quelli italiani è stato un pioniere politico e il suo spirito critico molto spesso ha aperto ha schiuso dibattiti molto controversi in Europa in tutta la società europea e con Marco pa Pannella l'Europa perde un uomo deciso, un grande sostenitore. Tra noi abbiamo qui amici intimi, collaboratori, che hanno partecipato al suo lavoro e che lo continueranno. E a loro tutte le nostre condoglianze e queste condoglianze le esprimo a nome di tutto il Parlamento e a tutta la famiglia di Marco Pannella la nostra piena partecipazione